difficile Parlare in sgrammatichezza modo <ride> cost'oggi in maniera molto aristocratica e altolocata introduciamo questo convegnamento di persone alla vittoranza amicicanza collaboranza per costui video, il quale video sarà molto particolare. Esattanza, il signor Angelo ha veramente ragioneria Anche perché io non saprei parlare Bene, dovrei, dovrei cominciando Sì A battere un tronco Ok, quindi come... conveniamo verso un albero Il quale ci fornirà le sue materie prime Al fine di equipaggiarci per sopravvivere in questo mondo ostile tu sono troppo intelligente, per lei sia più facile parlando in modo aristocrazia, eh. ma per me sia molto più difficile. Sto porgendo qua al di sotto. Ma hai fatto una crafting table? Sì, l'avrebbe fatta. Come <ride> mai? L'avevo già fabbricata io. Sporgiamoci nel cammin di nostra vita al fin di raccogliere ulteriori materie prime. Io mi sporcherò le mani procacciandomi il cibo. Lei si sporchi le mani rompendo questi ostili tronchi di legno alti e molto alti. Già a tal'ora eh, lei sta già procurandosi il letto al fin di dormire Tra i pochi tic rimasti nella giornata di codesto cotest gioco Sì, io sì. pensiamo che costruendo una casa sarei molto più... Sicurezza, dato che la notte sta avvicinando e sta oscurando i cieli, direi di far di porre fine alle povere pecore. In tal modo che noi, la fabbricazione di letto, no, di, eh, potremmo. io ho due letti. Torni, bambino, te, te. In questo momento, lei ha creato le torce, le ho procurate pure io. In tal modo, io posso illuminare codesta casa molto grezza da povero. Io propone, dorm io propone di dormendo. Colgo il ferro in tal modo noi potremmo iniziare a procurarci i diamanti. Pietra minerale molto rara e molto resistente. Io prendessi legno, signore, signore, mi dica Provabil pollo. Signore, signore, io stiamo, and stiamo andando a cercare diamante. Come procede la sua scavanza, signor Vittoton? Procedia bene La mia scavanza La sua scavanza Io continuo a scavare in codesta direzione Per tal modo da cercare i minerali a noi necessari Qualuni diamanti e ferro Avverte! Uh diamanti diamanti diamanti Oh scusa eh, Compostezza Ho tro trovato dei diamanti Oh signor Vittotan Che scaverò io Vai via subito Vai via Ah! Sono miei. Dai, ah! miei. No, dammi. Ma due, Mi dire, tre. 3, 4. Fermo, vita. Le porgo, le porgo questi due diamanti. In tal modo noi avremmo due e 2. Lei è d'accordo con tal parere? Sarebbe saremmo d'accordo. Mi può porgere del cibo? No. Ma come no? Cosa sta facendo in questo momento, signor Vitto Tangentil? Staremmo saltellai. Lei è utile alla vita quotidiana. Zucche. Sicuramente più di lei. Chi li ha trovati i diamanti? Io. <ride> Ma come? Trovassimo cose importanti. Talune quali sono? Portale rotto. Adesso dobbiamo andando in esplorazione sì, esplora... però io prima dico questa cosa e dico questi tempi preferirei l'equipaggiamento procurarci in tal modo da sopravvivere in codesta esplorazione è complicata uh, osservi signore osservi, osservate uh, un Caverna creeper noi un creeper vita porrà fine noi a me, <ride> sem me, sem me sembra che lei stia. Che lei stanno per morire. Con mezzo cuore io sopravviveddi a questa a codesto, codesta emergenza. Signore, signore. Dica. Creeper. Esplodia. Sto per affogando nel ferro. Io direi di tornare nella nostra dimora in tal modo da equipaggiarci per il giorno successivo a codesto. Signore, signore, zombie flash. Ecco la nostra dimora gentilelle Già chiudi la porta, ora c'è il creeper! Ah! Ok. Chiedo venia per la mia poca compostezza in questo co momento. Mi porga il ferro in tal modo da cuocerlo. Abbiamo 35 ferro. In tal modo ottimale le armature a noi verranno. Eseguo la costruzione di uno dei pezzi di armatura a noi servili. Che ne dice di tal vestarianza? Se mi concede un diamante, creebimo un piccone per la successiva episodianza. Me lo conceda lei. Me servono quattro ferro. Tieni. Servi la mia suprema intelligenza. Adesso aspetta che finisco io per fare i miei. Osservando la mia suprema intelligenza. Mi segua, mi, mi segua, signor Vitto, così gli ultimi diamanti noi cerchiamo e in tal modo potremmo concludere. Mi, con no, no, esta... no, no, no, no, Mi ascoltate. Faci... Faremmo una rima. Una rima. La canzone dello scavare. Che bello. La noi canzone. andiamo... Scavare Silenzio con la sua voce molto Ah diamanti no. Diamanti sì! Diamanti No No, attento, no! Lei è stupida. Ah di stanza! nuovo Sca Aiuto Vai ah, la No attento la lava la la Fermo fermo Scavallato scavallato scavallato Attento ah, eh, Scavallato la qua La lava di nuovo Tappa Ok <ride> Quanti ne hai? Broschi io torno a base <ride> Oh signore questi termini a lei A me non li deve porgere Io tornando a base Oh signore, signore Caverna caverna Uh, Caverna lei trovò Caverna caverna Io le direi di terminare con questa avventura sì, Se ah, con ah, questo video andrà mio. bene Magari Al contrario noi fubbimo E io La brutta voce creò e lui, l'aristocranza, fece. Pertanto, noi poniamo fine a codesto Io video. E detto questo, vi salutiamo. Io salutando. E ci conveniamo. Al prossimo episodio. Ciao. Adio.